Sia lodato Gesù Cristo. Guido vorrei che tu e Lapo e Dio fossimo presi per incantamento. Onorevole, un espresso per Grazie. Ah. Uh, tu me. Grazie. Ah! Oui, ciao! scusami se ti sono venuto a pescare fino a quassù, ma ho da dirti una cosina piuttosto urgente. Sì, sì. parla, parla. Niente eh? d'attero. Vieni, si va alle chiostre. Sì, vieni. come tu sai, vero? Eh, I lavori pubblici, firmiamo i contratti per l'acquisto dell'ex latifondo Pallanzi delle sì. cooperative dei villini destinati ai, come dire, 3.000 dipendenti dell'ente datteria. L'ente datteria eh, a 3.000 dipendenti? Eh sì, ah, sì. ora è intervenuto sì. un fatto nuovo, vero? C'è un certo generale Olivazzi. Tu dovresti sì. conoscere, vero? però Perché sì. è un perito del ministero. Ah, sì. Beh, come dire, è una gran brava personcina, vero? Mm -hmm. Però adesso si è messo a verificare, per conto suo, il prezzo reale del terreno, vero? Capisci? Eh? Beh, eh, nessuno gli può levare dalla testa che quei terreni valgono circa dieci volte di meno di quanto vengono pagati dal governo. E siccome lui minaccia entro oggi di presentare il suo dossier, vero? Alla tua attenzione come presidente della commissione parlamentare, vero? Sono venuto a pregarti. Di... E lasciami finire. Hai già finito. E sturati per benino le orecchie. Io sono deputato e ho delle responsabilità verso il Parlamento e verso i Paesi, e oltretutto anche verso la mia coscienza. Ergo. Qualora questo generale Olivazzi dovesse sottopormi su dossier e io andassi a riscontrare la fondatezza delle sue affermazioni, mi dispiace per tutti quanti voi un lo voglio in Dio, ma farò il mio dovere fino in fondo. Stasera se questo che generale vi porta... La tua ultima decisione allora. Certo. Beh, se di questo però uno scandalo terribile da farci ballare tutti, anche il governo o anche i partiti. E eh, va bene, vorrei dire che se scoppierà il temporale e eh, ci bagneremo. Buongiorno, onorevole Buongiorno, comodi, comodi Onorevole Buongiorno Buongiorno, buongiorno onorevole. cara Come si va, Giacito? come si va? Onorevole, c'è di là mm. il generale eh, eh, Olivazzi. Olivazzi Dice che è cosa urgentissima Fallo passare, fallo passare Buongiorno, eccellenza Carissima, buongiorno C'è la lista degli appuntamenti, ecco qua i giornali del mattino Bravo, brava Stai benina stamattina? Che hai fatto? Hai cambiato pettinatura. Bene, bene, brava, brava. Grazie. <ride> <Regio> lenta? Generale! <ride> Appena ho saputo del suo arrivo mi sono premurato di riceverla. Una, una cosa importante, eccellenza. Lei lo sacco Ho qui dei documenti. Siamo, purtroppo io devo sbrigare due o tre cosine urgenti, importanti, ma appena ho terminato sono subito da lei. eh? Eccellenza, basterebbe che lei mi concedesse... Senz'altro, lei la s'accomodi. È una cosa orgogliissima. Lei la s'accomodi. Sia ma... lei... tranquillo. Perché ora era la cerimonia al Palatino. Alle no, dieci, ma lei mi ha fatto dire che non sarebbe e anche... E invece venire. ci devo andare, figuriamoci, ci sono gli amici della Valtellina. Vai, vai a telefonare. Ho telefonato allo studio, il generale è ancora lì che l'attende. Non se sei ancora andato? No, non se n'è ancora andato, eccellente. Eh, ma io purtroppo adesso devo andare alla camera. Parla Onorevole Capesci. La mia presenza è assolutamente necessaria, non posso mancare. Eh sì, per forza. Alla camera. Vuoi per riunire tutte le forze sane del paese? Vuoi per impedire certi pericolosi esperimenti di cosiddetta apertura? Vuoi... Per evitare il baratro delle nazionalizzazioni, vuoi per restituire forza e fiducia alla libera iniziativa che costituisce la base e la garanzia del progresso economico del paese. Quel progresso economico che già ebbe inizio nel lontano cosiddetto e bistrattato Vendegno, con buona pace di Nenni e dei suoi amici, vuoi... Voglio che te stai zitto... Vuoi una coscienza finalmente nazionale? Signor generale, mm? ha telefonato l'altra volta l'onorevole dice che gli dispiace ma che non si può muovere che c'è una riunione molto importante Ah! Io andrebbe a mangiare un boccone? Che gli porta un panino, generale? No, no, no, grazie, vai pure, io aspetto l'onorevole J'ai vécu pendant trois ans à Paris. Mais seulement aujourd'hui, en vous connaissant, je peux dire d'avoir vu le mieux de Paris. Oh, merci. C'est <rire> <rire> con i magnifici adatti soprattutto ai nidi d'infanzia e agli orfanotrofi e istruttivi sì perché il prepotente soccombe in favore dell'inerbe, senza peraltro porcere l'altra guancia vero reverendo come si chiama quel pulcino come si chiama Flip Flip Ah, simpaticissimo che ora abbiamo fatto le nove la ce peppa le tardissimo prego ce li andavo prego prego reverendo prego, prego. signorina vada va non, non ho trovato ci c'è cerimonie via Caro generale, sono veramente osternato, ha visto che ora si è fatta eh, Meglio le guerre, che lo dico io, meglio le guerre Comunque la mi dica, la mi dica, sono qui, sono... Sono, sono mai, eccellenza a quest'ora, quell'infame contratto è già stato firmato Contratto? Lei ha parlato di contratto, quale contratto, scusi? Quello delle cooperative dell'ente d'atteri, l'ex latifondo Pallanzi Che costa allo Stato due miliardi in più del valore effettivo Una vera truffa, eccellenza Generale, se non conoscessi la sua onestà, la sua rettitudine, dubiterei anche di lei. Ho qui con me tutto il dossier, con tutte le cifre, al centesimo. Mi sarebbe bastato parlare con lei stamattina, anche nel pomeriggio. Ma perché non me l'ha detto subito, caro generale? Eh, Avessi saputo l'importanza della cosa avrei provveduto d'urgenza, come si dice minor cessa. Due miliardi, sì, avrei potuto rivolgermi ad altri. Ma il generale Olivazzi non si presterà mai a simili speculazioni scandalistiche Non è nel mio costume Solo a lei eccellenza potevo rivolgermi per sottoporre quanto ho raccolto Ma ah, generale Si sente male? Mi perdoni Generale Non ho toccato cibo tutto il giorno Non sono più un ragazzino Settant'anni anni sono nati Generale non è niente, è un Ma... piccolo giramento di testa. Generale Olivazzi! Mi sente?